Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema calda al cioccolato fondente. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono latte, cioccolato fondente, zucchero, rum, farina di tipo 00 e cannella in polvere. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E il cioccolato fondente li facciamo tritare per 15 secondi da velocità 6 a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la farina di tipo, di tipo 00 o amido di mais il rum il latte E la cannella ed azioniamo il bimbi per sette minuti 90 gradi velocità 4 La crema è pronta, trasferiamola in dei bicchieri e serviamola decorando con scaglietti di cioccolato fondente. Crema calda al cioccolato fondente. Grazie e alla prossima ricetta!